Ciao, come state? Tutto bene? Ah, L'appuntamento consueto è quello del martedì mattina alle ore 9 dove anche domani continueremo a raccontare un po' la nostra estate la mia e la vostra estate e eh sì perché insomma è tutto nell'oretta che staremo insieme racconteremo un po di quelli che potranno essere le canzoni la colonna sonora della nostra estate i libri che in qualche modo possiamo anche leggere sotto l'ombrellone quindi sicuramente aspetto anche diciamo così delle vostre idee dei vostri suggerimenti e poi vabbè anche se insomma diciamo che il tempo non è che ci accompagni molto in questi giorni almeno qui dalle mie parti però l'idea di pensare all'estate il sole il mare i massaggi tra l'altro vi racconterò anche di un appuntamento eh, che ho scoperto insomma essere in puglia dove c'è questa spa eh, che si fa in spiaggia e si fanno dei massaggi con la sabbia e con tutte quelle che sono diciamo così le cose che la terra pugliese regala bene quindi sono anche cose un po' un po' particolari, un po' sfiziose, eh, beh, ci dà anche il modo di rilassarci un pochettino. Per cui, come sempre, io vi aspetto domani a partire dalle ore 9 qui insieme per un'altra mattinata all'insegna del relax e divertimento. Ciao! A domani, vi aspetto!